Nel mio modello, la realtà ha due facce, la faccia interiore che è fatta di significato e la faccia esteriore che è fatta di simboli. Le relazioni tra i simboli sono matematicizzabili, ma il significato non è matematicizzabile. Però c'è una, un, una forma di isomorfismo tra il significato e i simboli. Quindi i simboli rappresentano una parte, non tutto, ma una parte del significato e quindi e quindi parlare di simboli non nasconde completamente il significato però lo oscura un po' in altre parole il simbolo è una riduzione del significato Beh, è il significato molto più ricco di quello che il simbolo può portare però il simbolo è una rappresentazione del significato questo nei sistemi viventi perché in un computer non c'è significato i simboli sono puramente astratti sono simboli astratti senza significato, siamo noi a dare il significato e quindi la macchina non può essere cosciente perché usa simboli che abbiamo imposto noi alla materia.